Continuiamo lo studio dei circuiti in regime sinusoidale, riprendendo da dove abbiamo lasciato dal video precedente. Facciamo un po' di spazio e iniziamo a ragionare sulle tensioni e sulle correnti. Prendiamo ad esempio la tensione del generatore, abbiamo detto che si tratta di una tensione di tipo sinusoidale, quindi un'onda che nel tempo sarà rappresentata dalla generica funzione sinusoidale del tipo A seno di ωt più φ, in questo caso la fase della tensione Vg. Abbiamo la solita rappresentazione, riconosciamone gli elementi, da questa noi possiamo passare al fasore che rappresenta la tensione sinusoidale quindi il fasore Vg e questo sarà eh, caratterizzato dal suo modulo che nel in questo caso sarà il valore efficace della tensione e quindi A che è l'ampiezza della tensione dell'onda sinusoidale il modulo del fasore corrispondente è il valore efficace della tensione, quindi A diviso radice di 2. E altra caratteristica del fasore la sua fase ΦVG, che è esattamente la stessa che compare nell'espressione nel tempo. Facciamo sempre attenzione alla fase se è rappresentata in angoli sessagesimali o in radianti. L'altra caratteristica della sinusoide nel tempo, che nel fasore non è più evidente, è la pulsazione, che sappiamo legata alla frequenza dalla relazione 2πf. La pulsazione non è più presente nel fasore ma noi sappiamo che tutte le grandezze elettriche tensioni e correnti nel nostro circuito saranno di tipo isofrequenziale quindi alla stessa frequenza ed è per questo motivo che anche se nei fasori che noi utilizziamo nelle soluzioni la frequenza non è più presente o la pulsazione che è lo stesso non è più presente in forma esplicita noi però sappiamo che tutti i fasori rappresenteranno delle grandezze isofrequenziali quindi se conosco la frequenza delle alimentazioni o della singola alimentazione come in questo caso saprò e so che tutte le altre grandezze sono isofrequenziali con essa mettiamo in evidenza anche questo concetto È lo riponiamo tra le cose importanti adesso liberiamo un po di spazio sulla nostra lavagna per poter continuare ad approfondire il discorso sui nostri circuiti in regime sinusoidale vi ricordo nel frattempo che tutti gli altri componenti presenti nel circuito affinché il regime sinusoidale sia vero devono essere di tipo passivo lineare, resistori, induttori e condensatori. Continuiamo adesso il nostro ragionamento. Il fasore della tensione, quindi lo potremmo esprimere con il numero complesso parte reale più j parte immaginaria, quindi generico a più jb. Ovviamente lo possiamo anche esprimere nell'altra forma, quindi sotto forma di modulo e fase, quindi il modulo che abbiamo detto essere uguale al valore efficace della tensione di ampiezza a, quindi a fratto radice di 2, e fase φvg quindi questo abbiamo detto che a fratto radice di 2 è il valore efficace la fase φvg e a questo punto ci liberiamo del, della rappresentazione del valore efficace come a fratto radice di 2 ce ne liberiamo nel senso che cerchiamo una rappresentazione un nome gli diamo un nome più facile da utilizzare ricordandoci comunque che il valore è efficace quindi legato all'ampiezza e gli diamo un valore più comodo da ricordare da utilizzare come un semplice vg in questo caso che rappresenta il modulo del nostro fasore la fase fi vg ovviamente il modulo vg è legato al valore efficace dalla relazione valida per tutte le grandezze elettriche di tipo sinusoidale recuperiamo un altro po di spazio sulla nostra lavagna ragioniamo adesso sul numero complesso che rappresenta il nostro fasore quindi sappiamo il legame che esiste fra parte reale e parte immaginaria col modulo e con la fase ricordiamolo la parte reale a del numero complesso è uguale al modulo vg per il coseno della fase φVg. la parte immaginaria b del numero complesso sarà sempre uguale al modulo vg questa volta per il seno della fase φVg. vg Quindi, con queste relazioni noi siamo in grado di trovare parte reale e parte immaginaria partendo dalla conoscenza di modulo e fase del fasore. Ovviamente dobbiamo saper fare anche le trasformazioni opposte, e quindi essere in grado di calcolare il modulo se conosciamo parte reale e parte immaginaria. Sappiamo che lo ricaviamo dalla radice quadrata del quadrato della parte immaginaria più il quadrato della parte reale quindi radice quadrata di a quadro più b quadro e la fase come arco tangente quindi tangente alla meno 1 per semplicità di parte immaginaria diviso parte reale b fratto a queste due formule di trasformazione ci consentono di passare dalla rappresentazione del fasore come parte reale e parte immaginaria a quella modulo e fase e viceversa. Quindi sono le due formule di trasformazione che dobbiamo sempre tenere a mente ed essere in grado di utilizzare a seconda delle convenienze che abbiamo nella soluzione. Scriviamoci quindi un appunto che ci ricorda l'importanza di queste trasformazioni, ovviamente sono trasformazioni che modificano soltanto la rappresentazione del nostro fasore, ma sono ovviamente equivalenti fra di loro quando utilizziamo la prima forma parte reale e parte immaginaria questa di solito viene viene chiamata la forma algebrica del fasore quindi il fasore espresso in parte reale e parte immaginaria si dice che è rappresentato in forma algebrica la rappresentazione in modulo e fase invece di solito viene chiamata come forma polare ricordiamo ancora che si tratta di due rappresentazioni ovviamente equivalenti allarghiamo la nostra lavagna e andiamo a rappresentare sul piano di gauss il nostro fasore nelle sue due forme nella forma algebrica e nella forma polare piano di gauss quindi assi cartesiani in ascisse i numeri reali inordinati, in i numeri immaginari, piano di Gauss, quindi nella forma algebrica il fasore lo rappresentiamo con la sua parte reale, dichiamo la generica A in questo caso. E con la parte immaginaria, la generica B. Se troviamo il punto con le due coordinate A, B, questa sarà la rappresentazione del nostro fasore VG, espresso appunto nella sua forma algebrica A più J, forma algebrica rappresentiamo lo stesso fasore sul piano di Gauss ma nella sua forma polare assi reale e immaginario nella forma polare noi abbiamo il fasore rappresentato da un vettore quindi un segmento di lunghezza uguale al modulo vg avente angolo rispetto alle ascisse pari proprio alla fase φvg ovviamente dunque abbiamo detto che questa la chiamiamo la rappresentazione in forma polare ovviamente queste due rappresentazioni sono equivalenti quindi se io proietto il vettore rappresentativo del fasore in forma polare e ne trovo le coordinate, ritrovo esattamente la parte reale A e la parte immaginaria B stessa cosa se io vado a unire l'origine degli assi del piano di Gauss con il punto rappresentativo del fasore parte reale e parte immaginaria ritrovo il vettore e la fase fvg quindi vedete che le due, formule, le due forme sono equivalenti.